zombie apocalypse buongiorno ragazzi e rieccomi qua in un altro secondo nuovo video finalmente ce la sto facendo a fare un secondo nuovo video in giornata forse lo pubblico stasera o domani vediamo allora, questo è un video skincare barra make up, non del tutto perché make up ci sono prodotto, il make up lo rimando in un terzo video della giornata, sempre se riesco a farlo. Aspettate un secondo che mi metto più comoda possibile. E rieccomi, allora mi sono messa bella comoda perché ero un po' messa storta nella sedia. Ehm, cosa dirvi? Come primo prodotto skincare, perché questo è un, un, film, un film, film, film, ciao. Un video di skincare. allora come se volete sapere che um, smaltò, ho uno della pupa perché mi ho messo uno smalto della pupa e niente vedete queste sono le unghiette non sono il massimo mi piacciono lo stesso ripeto non sono un estetista eh, però mi piace lo stesso rendermi presentabile almeno per fare video su youtube ma anche per stare in casa eh, comunque se questo video vi piace mettete un bel like e eh, iscrivetevi se vi va non ci mancherebbe altro di forzarvi se non volete iscrivervi non mi iscrivete, fate un po come volete però se vi iscrivete attivate la campanella e, e seguitemi su instagram e eh, nulla andiamo allora come smalto vi dicevo Stavo anzi ho applicato questo della Pupa Lasting Color Gel smalto effetto vero Bu, sarà comunque questo qua e Gloss Effect Nail Polish questo qua da 5 ml di prodotto vedete comunque questo è e questo è un bello smaltino bellissimo mi piace color ciliegia non so no, che colore sia comunque penso che sia questo e niente, andiamo di skincare come skincare al mattino e alla sera, ma anche come pre-struccaggio, anzi, come struccaggio proprio alla grande perché ogni tanto uso anche la, la micellare in garniera. Ma eh, stavolta sto usando solo di questo prodotto, sia per struccare che per pulire il viso. Tutto in uno. Allora, vi sci in acqua mousse, detergente illuminante per pelle sensibile e in effetti è vero, allora attenzione ho notato che un po' mi secca la pelle, non molto una pena, ma vado in combo con questa crema aspettate, questa crema qua questa qui della Vichy sempre con quest'altro marchio tutto Vichy insomma, tutto sommato questo è un flacon da, no aspettate, si da 100% no ma che sto dicendo da 50 ml di prodotto né della VC VC thermal molto buona profumazione potente questo è il mousse come potete ben vedere non lo, non lo aziono perché sennò non, boh, non ho neanche una come dire una, una salvietta comunque è il mousse al tappo dosatore come potete ben vedere vedete il tappo dosatore e faccio una sorta di schiuma perché è schiumogeno questo e me lo passo su tutto il resto del viso e um, me lo massaggio non aspetto nulla per far sì che azioni bene il prodotto lo massaggio bene bene poi risciacquo il tutto, nulla poi come secondo step uso la crema e sono a posto, asciugo il viso naturalmente e metto questa, questa profumazione è molto buona sa di di rosa non è non sa neanche mi non non piace sa non proprio di rosa di crema nivea anche se non è proprio crema nivea ma mi piace come formazione è molto buona non è malaccio per niente è molto buona sì. poi come eh, idratazione dopo essendo fatta la doccia utilizzo questo qua che è una crema e la crema nivea l'avocado da 350 ml di prodotto anche questa mi sta facendo veramente molto bene la pelle, È molto buona l'avocado prima la utilizzavo, vi dicevo, vi ricordate che video, negli altri video skin che la utilizzavo come crema viso? No Adesso lo sto utilizzando e riutilizzando come crema corpo, non più come crema viso. Sì, lo potrei volendo riutilizzare come crema viso, ma siccome che mi sta piacendo adesso per il momento solo come crema corpo, me la sto adottando, adottando, no adottando scusate, adattando come crema corpo ed è molto buona. Ce n'è un po' da? Non lo dice. Boh però non lo dice vabbè non importa comunque mi sta piacendo ed è l'avocado stra allora vi dicevo il tappo è questo perché si apre così e si chiude così poi come shampoo più maschera perché io, li, io ho i capelli ricci tenente al crespo ma sono i capelli un po' afro i miei perché la verità A qualcuno mi ha chiesto ma tu sei africana? no non sono africana sono italo-americana, però mio padre ha i capelli afro, ecco perché ve lo sto dicendo, non per altro. Qua dice senza risciacquo, ma io risciacquo perché non mi fido e quindi vado a risciacquare. Prima spazzolo sia asciutta che da bagnati i capelli, prima di tutto siccome mi sono molto tendente al crespo, li utilizzo questo, questo shampoo con il, come dire, um, non veramente aiuto. Con la spazzola col pettine, io vado di spazzola perché troppo meglio così, utilizzo il La spazzola, scusate, per mi sto confondendo continuazione. Non so il perché, ma, il perché. ma vabbè, eh, utilizzo la, la, la come dire, la spazzola per districare e pettinare bene il capello. Al modo sì che per far sì che quando lo vado a ripettinare e ad asciugare, la, eh, a risciacquare tutto quanto e pettinare bene il capello sia bello pulito e ricciolino, come sempre. Perché quando utilizzavo il phon o che sia la piastra era una schifezza pazzesca. Adesso non vado più di, di piastra, no, no, no, no, vado solo con prodotti specifici come questo. Eh, allora, vi ripetisco, questo è un flacone da 400 ml di prodotto Per un paio di 12 mesi, però mi piace Come promozione sa di cocco e papaya, ma a me non mi pare Quindi olio di pistacchio, ma neanche, perché si sente il cocco e altro non so cosa Allora, non appiccica ed è vero, è antiumidità ed è vero Non appesantisce, infatti è vero è top, mi piace, molto buono con promozione non c'è ragazzi, è paradisiaca cavolo di caffare, molto buono niente ragazzi, questo era tutto io adesso vi saluto vi richiedo il like se vi piace, se non piace ahimè pazienza, dici like chi se ne frega e tanto non vi voglio di dislike like né di like, ma vivo della mia felicità della mia vita reale e niente Fatemi sapere se tra tutti questi prodotti qua avete utilizzato qualcuno, se vi trovate bene con Vichy o con i vostri prodotti abituali. E noi ci si vede nel prossimo video. Mettete like, iscrivetevi, mettete la campanella e fatemi ovviamente, come dico sempre, fatemi sapere sotto i commenti, nei senso commenti. Ciao, bacio.